per un istante, sei tu il mio vero padre, sei tu la forza della ragione, ed io tuo unico figlio, ti cerco in tutto il mondo per le città, tu sei il volto reale, è quello vero che mai si svelerà, tristezza che fa male, tu l'allegria del mio carnevale, concetto mio profondo di libertà tu sei il mio signore Buddha Gesù Dio è il mio salvatore sei tu la mia frontiera e sei nella distanza che colmerà sul mio gommone, tonda che spinge acqua sul mio motore, paura che mi assale, è sempre tu il coraggio su cui contare, ed io mio prediletto, al buio anche l'inverno ti troverò.